buonasera a tutti stasera proseguiamo il nostro discorso sulla radiestesia medicale ma da un altro punto di vista eh, punto di vista più delle energie sottili eh, ricorderete che l'altra volta parlando del padre Bottone eh, questo gesuita che ha scritto un bellissimo trattato eh, sulla radiestesia applicata alla medicina si sono analizzate tutta una serie di procedure per determinare radiestesicamente eh, quelle che sono le, eh, gli stati di disequilibrio che noi chiamiamo malattie, ma in realtà sono oh, stati di disequilibrio del corpo o degli organi del corpo. Eh, sapete però che eh, uno stato di disequilibrio di un corpo fisico deriva da una serie di fattori che eh, provengono dai corpi sottili, dal mondo sottile, e cioè dal, uh, dalla mancanza di equilibrio di questo corpo fisico rispetto a quello che gli arriva dall'esterno. E come gli arriva dall'esterno? Dai canali energetici che eh, abbiamo tutto intorno a noi, Canali energetici che, di cui abbiamo già parlato all'inizio della, della radiestesia, eh, non, magari non inquadrandoli sotto questo aspetto. Vediamo allora come possono essere visti da questo punto di vista. Sapete che l'inizio della radiestesia, scusate torno indietro, è molto antico. E la radiestesia iniziale era una radiestesia fisica cioè tendeva a scoprire l'acqua piuttosto che non dei metalli c'è cioè tutta una serie di tradizioni che ci portano queste informazioni ad esempio questo imperatore cinese famosissimo che qui vedete raffigurato con una specie di bacchetta radiestetica la classica bacchetta del raddomante e a questo imperatore si accreditava l'abilità di scoprire delle correnti sotterranee di acqua. E, se necessario, la, la possibilità di trivellare pozzi. L'acqua è sempre stata importante per la vita umana, ovviamente. Un'altra tradizione è quella degli, degli aruspici etruschi che avevano questo curioso bastone chiamato Lituo, da cui possono derivati i pastorali del, della Chiesa Cattolica, delle alte cariche dei vescovi cardinali del Papa nella Chiesa Cattolica, che anche questo era una sorta di antenna, si presume, perché la sua, la sua costruzione avveniva con quella che poi è stata interpretata da una formula matematica, un evolvente particolare di questa spirale. Le spirali ricorderete, eh, le abbiamo viste anche in un'applicazione radionica eh, per trasmettere energia che può essere usata per trasmettere ovviamente anche energie benefiche, energie di riequilibrio, chiamiamole così. E ricorderete anche questa applicazione del, del padre del Bortone eh, su un quadrante per stabilire lo stato di salute e quindi di equilibrio di una persona, eh, che derivava proprio dalla, dalla tradizione etrusca, eh, dove alcune direzioni eh, venivano stabilite da, dagli aruspici per eh, fondare le città per collocare le città. Gli aruspici facevano anche altre, altre operazioni, eh, quale ad esempio esaminare i viferi del, degli armenti che avevano fatto pascolare in un luogo, per vedere se per caso alcune energie telluriche negative eh, potevano aver modificato degli organi, specialmente il fegato, infatti è conservato nel museo di Cortona un la riproduzione in bronzo di un fegato, che nelle varie regioni associa Alcune, alcune malattie, eh, alcune degenerazioni ad alcune malattie derivanti proprio dalle energie telluriche. Queste energie telluriche cosa sono? Sono oh, nient'altro che degli scorrimenti energetici che portano informazioni, come vedete qui. In, andando avanti, eh, dal, dall'impero romano in avanti non si hanno notizie di l'abdomanti se non in una, in una comunicazione di Martino Lutero che condannava l'uso della bacchetta radiestetica attribuendolo ad una relazione illecita con il diavolo e vari altri autori hanno continuato poi a scrivere trattati, questo Basilio Valentino ad esempio, trattati sulle bacchette dei minatori austriaci che riuscivano addirittura a discriminare quali minerali andare a ricercare a, seconda, a secondo della bacchetta domanda che usavano in vari materiali. In questo trattato, in questo dragone rosso, ad esempio, la bacchetta è diciamo così, paragonata ad una bacchetta magica e vengono date delle istruzioni per, trovare, per, per costruire la bacchetta magica con un ramo di una noce silvestre. Noce, lo ritroveremo più avanti, legato alle, alle ricerche proprio di punti geopatogeni. Eh, altri testi ci parlano di questi, di questi ricercatori che, appunto, con vari bacchetti di vari materiali riuscivano a trovare dei giacimenti minerari di ferro piuttosto che di piombo, piuttosto che di argento, piuttosto che di oro. Eh, questa signora è una, una ritenuta la il precursore del, dei geologi, infatti vedete che ha un martelletto in mano in questa riproduzione che è simile alla piccozza dei, dei geologi ed era una persona che aveva proposto ricerche molto interessanti alla loro re di Francia, eh, purtroppo con esito negativo perché poi alla fine quando presentò la parcella il re la fece incarcerare invece di pagarla. Uh, I religiosi, come sapete, hanno molto frequentato questo campo delle energie sottili, scrivendo dei trattati, uh, poi in età moderna uh, ci sono moltissimi religiosi, il padre Bortone stesso era un religioso che uh, ha scritto libri e testi sul, sull'arte della rabdomanzia, che è il precursore della, della diestesia, poi. E qui vedete tutta una serie di bacchette eh, moderne da rapnomante per la ricerca di queste energie telluriche. Eh, queste sono le famose antenne a lobo, eh, poi, eh, diciamo così, istituzionalizzate dal dottor da Hartmann con la sua rete. E qui vedete una, a sinistra una bacchetta Artman originale e a destra una bacchetta diciamo, ad, o, ad Omega che è stata costruita e messa a punto da un collega architetto come me, appassionato di energie sottili. Queste griglie energetiche sono, le conoscete? Sono le Lines o solo gli scorrimenti tellurici sono di più interessanti, molte teorie ci sono, la matrice comune è che queste energie telluriche possono creare delle reti che emergono in alcuni punti particolarmente energetici, che guarda caso sono i punti dove sono stati costruiti tutti quanti i luoghi sacri fin dall'antichità. Quindi vedete una riproduzione eh, di eh, queste rette, queste linee che collegano dei luoghi sacri in Inghilterra, una delle più famose è la linea micaelica. Tutti i santuari dedicati a San Michele Arcangelo sono costruiti lungo una retta che parte dall'Irlanda e arriva in Palestina. Questi allineamenti determinano questo uh, scorrimento energetico lungo quella, appunto, la retta che vedete eh, rappresentata in rosso. Ma ce ne sono di più interessanti. Uno studioso ha determinato queste linee sincroniche eh, che sono una serie di correnti appunto, energetiche in cui fluisce dell'energia informazionale che addirittura è collegata a una rete che esiste in tutto l'universo. Quindi tutte le informazioni dell'universo possono raggiungere anche la Terra e eh, diciamo così, informare eh, particolarmente dei luoghi dove eh, l'altissima energia ha determinato tutte le popolazioni a costruire i luoghi sacri. Le chiese, Stonehenge, eh, i Menhir, i Golmen, sono tutte eh, diciamo, materializzazioni di questi punti proprio per consentire poi una facile individuazione e diciamo, la, radunarsi delle persone del popolo in questi punti per poter avere una migliore energia le linee sincroniche sono molto irregolari come vedete qui sono rappresentate in rosso e in blu eh, come se fossero meridiani paralleli ma eh, come vedete l'andamento è estremamente irregolare eh, qui ne vedete un esempio in italia del nord come vedete si concentrano per esempio a torino o in altri punti e in rosso sono le linee verticali e in blu le linee orizzontali diciamo così e servono eh, come dire eh, a trasmettere anche qui informazioni informazioni che sono accessibili ovviamente eh, da livello sottile non sono percepibili con nessuna strumentazione eh, queste linee energetiche hanno una corrispondenza nel corpo umano. Conoscete tutti l'agropuntura cinese e tutta la teoria che vi è dietro. Ci sono dei canali e dei punti particolari che possono essere i punti d'ingresso per immettere energia o testare l'energia che scorre in questi canali. Quindi queste microlinee eh, si sono sempre riferite alle linee sincroniche in questo caso, ma sono molto simili come potete vedere alle linee, ai meridiani del, dell'agopuntura cinese. E sono collegate anch'esse ai chakra, cioè questi punti d'ingresso dell'energia nel corpo umano. Quando si verifica un disequilibrio? Quando, per esempio, siamo sottoposti a delle energie telluriche negative. Il dottor Hartmann quando ha studiato la sua rete di Hartmann, questo è il dottor Hartmann e questa è una materializzazione diciamo così concettuale della rete di Artman non è in realtà in questa maniera però eh, diciamo che grossomodo può essere assimilata a dei rettangoli dei rettangoli di circa 2,50 m x 2 m le dimensioni possono variare leggermente e su, i cui punti di incrocio sono chiamati nodi ora questi nodi se si trovano come vedete in questa raffigurazione eh, sopra a un punto di acqua corrente o a una spaccatura del terreno, una faglia, aumentano di parecchio la loro vibrazione in maniera negativa e quindi diventano dei punti dove, come potete vedere su quest'albero, si creano dei disequilibri e quindi delle malattie. I luoghi geopatogeni sono, diciamo, hanno la loro potenzialità diversa per diversi organismi, per esempio senza danni possono assorbirli gatti, api, formica, ortica, l'acero, il frascino, il nocciolo e il vischio. E vedete che infatti nelle tradizioni la pacchetta magica di solito è un ramo di nocciolo e anche durante le festività si usa mettere il vischio all'ingresso delle case per, proprio per protezione perché sono diciamo, delle strutture che possono assorbire senza danni queste eh, energie telluriche negative. Mentre invece, come vedete nella, nella tabella di destra, cani, e rondini, il faggio, la betulla, il il melo e il pero evitano questi, questi posti perché ne possono ricevere danni. Gli uomini anche possono ricevere danni da queste radiazioni. E quindi da qui è derivata poi tutta la radiestesia e la radionica, cioè lo studio più approfondito di queste, di queste correnti, di queste energie. Eh, qual è quello che ci interessa? Radiestesia fisica, mentale, spirituale e sciamanica, la fisica e la radiomanzia, mm -hmm. la mentale e la, uh, la... mentale... vedo che ci sono dei problemi però, ci sono dei problemi temo, perché non non ho più la vostra la vostra diretta che è successo bene io cerco di andare avanti vediamo se la macchina se la macchina riprende riprende la trasmissione ehm, scusate c'è qualche feedback no allora dicevamo la radiestesia mentale, è quella di cui abbiamo parlato nei, nei discorsi introduttivi, quella che si fa colpendole con i quadranti, spirituale e sciamatica sono una, uh, derivazione, una derivazione che è più vicina alla nostra, diciamo così tra virgolette, medicina, che in realtà preferirei chiamare riequilibrio energetico del corpo. Che cosa succede? La scuola, russa, la scuola russa ha delle particolari, delle particolari eh, tradizioni che sono state, che sono state eh, codificate e portate anche a conoscenza qui in Italia eh, in questa maniera. Il corpo umano, eh, secondo questa, questa scuola, è composto da sette corpi sottili. Un fisico, un eterico, un astrale, un causale, un intuitivo, un mentale e uno spirituale. Più un sé superiore, che è una sintesi di spirito, anima e coscienza. Sé superiore è molto importante in tutte le tradizioni, è diciamo la parte di noi che è in contatto direttamente con queste correnti energetiche informazionali. E quindi da esse può derivare informazione. Ogni corpo sottile ha una sua frequenza di vibrazione, un orientamento verso il corpo fisico, una polarità e una propria velocità di rotazione. Eh, per esempio, sapete che i chakra sono dei vortici energetici, sono dei punti di ingresso dell'energia sottile nel corpo umano, prima nel corpo sottile e poi nel corpo umano, quindi, e, e hanno la loro velocità, un loro verso di, rot di rotazione. Questa uh, antica conoscenza che è stata riscoperta viene chiamata egnologia. Cioè il mondo è un multiverso, l'uomo è multidimensionale e siamo tutti interconnessi. E appunto le linee sincroniche, come dicevamo prima, sono i canali che ci interconnettono. Questa egnologia è stata riscoperta oggi, ma era già a in tempo antico, quando l'uomo era più in contatto con la natura e le energie sottili. E questo autore, infatti, sottolinea che migliaia di anni fa le persone già capivano che il mondo è multidimensionale e sfaccettato e l'incarnazione fisica dell'anima è una solo una piccola parte di tutto l'universo. Andando avanti, questo schema è uno schema che merita uh, attenzione. È uno schema che deriva appunto dalla medicina spirituale russa, dalla sì, distesia dall spirituale russa, ed è impostato secondo la tradizione cristiana. Eh, può essere letto tranquillamente come livelli di energia, e quindi vari livelli di energia, che partono dall'energia, diciamo, la vibrazione più bassa, quella dell'uomo, per arrivare a collegarlo con energie più alte. Allora, vediamo la prima parte qui, come vedete ci sono una serie di collegamenti, quei pentagoni che vedete in basso eh, con la scritta uomo 1 uomo 2 rappresentano un essere umano, un essere umano come è composto, è composto da uh, un subconscio che con un canale è collegato alla terra, con un altro canale collegato alla coscienza, poi questo subconscio è collegato al sé superiore, che è composto da spirito ed anima in collegamento, quindi subconscio, spirito ed anima formano il sé superiore. Come vedete ci sono dei collegamenti che vanno su questo spirito 1 e questa anima 1, che sono le due componenti poi spirituali a livello più alto di vibrazione dell'essere dell umano. L'essere umano, poi, è in contatto con quel, quei canali eh, rappresentati in eretto, è in contatto con degli angeli custode. Quindi l'uomo 1 sarà in contatto, tramite lo spirito 1, con l'angelo custode 1. Come vedete, l'uomo 2 eh, è riprodotto solamente in parte, ma è composto anche lui di uno spirito 2, ed è in contatto con un angelo custode 2. Cosa succede quando uh, si fa un'operazione radiestesica? Il uh, Sé superiore dell'Uomo 1 si mette in contatto con l'Angelo Costode 1 e a questo punto l'Angelo Costode 1 può avere una comunicazione con lo spirito dell'Uomo 2 perché si mettono in contatto i due angeli custodi. I due angeli custodi fanno da ponte, da ponte tra questi due uomini e quindi può essere possibile una comunicazione a livello sottile tra ad esempio un pranoterapeuta e il suo paziente. Ovviamente vanno rispettate alcune, alcune regole e alcune procedure, ma il meccanismo secondo la scuola spirituale mh, della diestesia spirituale russa è questo questi sono i collegamenti principali poi ci sono dei collegamenti secondari ad esempio vedete nel riquadro a sinistra spirito 4 lo spirito 4 ha anche un collegamento 5 4 eh, che è parallelo al collegamento con l'angelo custode 2 ma su un livello su un livello inferiore che è un livello inferiore che comunque fa collegare tutti gli uomini, tutti gli spiriti e quindi tutti gli uomini. In questo, in questo livello ci può essere, eh, può essere rappresentata il fatto che ogni uomo è parte del tutto e quindi è parte anche di qualsiasi altro essere umano. Ovviamente la, eh, questo collegamento dello spirito 4 è un collegamento che esiste non per tutti, ma eh, possono accedere a questo collegamento circa una persona su sette, perché sono quelli che hanno già un livello, un livello di coscienza più elevato. E probabilmente con l'andare del tempo ci saranno anche eh, sempre più persone che potranno, che potranno collegarsi perché l'animo umano si sta evolvendo, si sta evolvendo e mano a mano stiamo arrivando a una consapevolezza sempre maggiore. Questo livello che arriva fino agli angeli custodi allora ci collega in questa maniera. L'altro livello, livello è questo, al di sopra del, degli angeli custodi che, come vedete, poi sono tutti collegati tra loro, con quel neretto che è nominato con numero 7, identificato con il numero 7, al di sopra degli angeli custodi ci sono dei determinatori. Questi determinatori sono una sorta di filtro. Che, assieme alle gregole che stanno ancora a livello superiore, come vedete, le gregola 1 e le gregola 2 fungono da filtro su tutte quante le mh, energie che dal basso eh, vanno verso l'alto per mettersi in contatto col livello superiore. Il contatto col livello superiore è fondamentale per poter ricevere, lo vedremo nella prossima slide, tutte le informazioni dal campo acascico. Il campo acascico è collocato qui al livello 3 come vedete dalle gregole sotto che hanno filtrato ulteriormente le richieste che vengono dalle richieste di informazioni, informazioni per mantenersi in equilibrio eh, già prefiltrate poi dagli terminatori, queste egregore passano una piccolissima parte di tutte le informazioni eh, sotto forma di richiesta che provengono dal, dagli esseri umani, per capirci. E ovviamente questa è la ragione per cui eh, non tutte le persone stanno in equilibrio, non tutte le persone possono vivere una vita senza problemi, eccetera. Quando queste, queste richieste arrivano al terzo livello, che come vedete è il livello chiamato di Dio Padre, composto dalla Madre di Dio, dagli Arcangeli, dai Profeti, dagli Apostoli, dai Santi e dai beati, leggeteli sempre, se volete, come livelli di energia. Livelli di energia ovviamente a vibrazioni altissime in, questa, in, questa, in questo terzo livello. E tutti questi, madre di Dio, questi componenti, Madre di Dio, Arcangeli, Profeti, eccetera, o livelli di energia, sono collegati al campo Akashico, che vedete lì a sinistra. Il campo Akashico è quello che conserva tutte le informazioni e può reinviare le informazioni su richiesta per mantenere in equilibrio la vita sulla Terra, per esempio, ma anche la vita sull'universo. Quando questo, avviene, quando questo avviene, il corpo allora sarà in equilibrio. Il fatto di essere in equilibrio significa che non avrà malattie. Tornando indietro, vi faccio notare, se riuscite a vederlo, c'è un collegamento puntinato sull'estrema destra che parte dal livello che collega tutti quanti gli esseri umani, quindi spirito 4, 3, 2, 1, direttamente al terzo livello, cioè in emergenza, in emergenza è possibile eh, portare eh, una richiesta direttamente al terzo livello perché venga soddisfatta con formule particolari che vengono, che vengono insegnate appunto all'interno di questa scuola di radiestesia spirituale e questo contatto permette di risolvere una situazione emergenziale non quindi una situazione cronica, ma un fatto improvviso che richiede un intervento di emergenza. Questo è possibile, è possibile attivando alcune procedure. La scuola ovviamente è molto più complessa, ha tutta una serie di eh, diciamo, dentellati che sono, sono piuttosto, piuttosto anche complessi da, da attuare perché bisogna raggiungere un certo livello livello spirituale per poter, per poter eh, riuscire ad operare in questo campo. Ma eh, questo è possibile a tutti quanti, l'abbiamo sempre detto, poi anche la, la diestesia è un qualcosa di eh, molto legato all'allenamento, all'allenamento, al vuoto mentale, alla capacità di mettersi in comunicazione con queste energie. Un'altra scuola è la scuola di radiestesia sciamanica. Voi sapete che gli sciamani sono stati, sono ritenuti, le prime persone che sono riuscite ad avere un contatto con il mondo sottile il mondo dell'oltre, il mondo sottile. Lo sciamano è questo personaggio che nelle popolazioni antiche rappresentava. rappresentava <coughs> scusate. La possibilità di mantenere l'equilibrio nel, nella tribù, grazie alle sue abilità. Secondo la definizione, per esempio, di questo autore, di questo studioso di storia delle regioni, Melissea Eliade, lo chiamano uno psicopompo, cioè riesce a viaggiare tra due dimensioni, la visibile e l'invisibile, e quindi con questa sua capacità eh, può traghettare le anime, accompagnare le anime al di qua e al di là del mondo, tra il mondo visibile il mondo fisico e il mondo invece dell'energia. Eh, questo viaggio attraverso le dimensioni gli è possibile perché entra in uno stato di estasi, così come la definisce Eliade, cioè una condizione di ampliamento della consapevolezza che va oltre i confini della mente ordinaria, eh, è, è quindi uno stato alternato di coscienza stato alterato di coscienza nelle tradizioni sciamaniche, non solo nelle tradizioni sciamaniche, è ottenibile eh, nel sogno, con, con il sogno lucido, è ottenibile con l'assunzione di sostanze psicotrope, è ottenibile con, con la meditazione, cioè ci sono vari, vari eh, sistemi per i quali si può, eh, si può mh, avere uno stato alterato, si può raggiungere uno stato alterato di coscienza. E quindi, e quindi si può avere una percezione diversa, percezione di un mondo che è altrettanto reale quanto il nostro, solo che è fatto di energie diverse. E quindi lo sciamano non ha bisogno di mediatori per parlare con la divinità, ma la divinità per lo sciamano è unita alla natura, nella tradizione sciamanica tutto è vivo ma Il fatto che tutto sia vivo eh, noi lo possiamo constatare anche con le teorie moderne della fisica, visto che anche l'atomo è in movimento perché vibra secondo la, vibra la frequenza degli elettroni che gli ruotano intorno. Addirittura anche i sottocomponenti dell'atomo, quindi i quark se cioè non i leptoni, i muoni, cioè queste. queste eh, particelle subatomiche eh, secondo la teoria delle stringhe eh, vengono vengono create perché eh, hanno un movimento cioè un movimento vibrazionale che crea la materia crea questa materia eh, è un confine tra l'energia e la materia e comunque eh, pur essendo materiali non tutte le particelle hanno massa eh, se, per, per intenderci ma eh, hanno comunque una vibrazione quindi una loro frequenza e quindi esistono in un, in un mondo che è al confine tra il nostro del, del visibile e quello dell'invisibile che è il mondo delle energie sottili <ride> quindi lo sciamano in realtà poi deve essere anche un, un raccontiere cioè deve avere la capacità di raccontare, di raccontare quello che lui vede nei suoi viaggi nel mondo dell'oltre chiamiamolo così perché è questa sua capacità che poi ormetterà in grado di eh, curare il suo paziente e quindi di riportare in equilibrio questo, questo, questa persona. Tenete presente che tutti gli antropologi che hanno studiato poi gli sciamani eh, tendono a sottolineare che eh, lo sciamano riesce a operare nel tenere in equilibrio la sua tribù e quindi curando i vari membri nelle varie, nelle varie loro malattie perché poi si fa forza proprio della forza dell'egregora che è formata dalla stessa tribù quindi a parte la sua capacità di assumere potere tramite gli spiriti che lui va a trovare nei suoi viaggi nel mondo di sotto per una tradizione sciamanica ci sono tre mondi. Il mondo di mezzo, che è il mondo nostro, uh, fisico. Un mondo di sotto, dove ci sono degli spiriti paragonabili, non è proprio esattamente così, ma è paragonabile al nostro, al nostro inferno, al mondo degli inferi, dove ci sono degli spiriti apparentemente contrari, che però lui riesce, riesce a farsi amici. Farsi amici e da essi deriva il suo potere. E... Questo strumento, come vedete qui, che eh, persuade la materia, perché lo sciamano riesce a persuadere la materia nella dimensione reale, raccontando questa storia, emozionando il suo paziente, e quindi riesce a portare nel mondo reale queste cose, queste vibrazioni che lui ha visto nel mondo di sotto o nel mondo di sopra. E quindi questo strumento che persuade la materia è l'emozione che si sprigiona dalla narrazione dello sciamano. Quindi lo sciamano a volte narra facendo ricorso alla danza, al canto culturale, alla musica, a segni magici. E tenete presente che questa capacità di emozionare raccontando è uno dei pilastri dell'allenamento della scuola franco-belga di radiestesia e radionica. Alcune cose, eh, due o tre passaggi di, questa, di questo allenamento che dura dieci mesi sono stati proprio presi da queste tradizioni perché evidentemente hanno una validità ormai collaudata. Questa narrazione dello sciamano apre un canale energetico che collega l'ascoltatore alla vibrazione che lo sciamano ha visto nella dimensione invisibile. E quindi questa sua capacità di descriverla emozionando l'ascoltatore fa sì che questi si sintonizzi su quella vibrazione. E quindi avviene quello che in fisica quantistica è chiamato il collasso della funzione d'onda, perché... Se lo sciamano riesce a descrivere talmente bene, emozionando il suo paziente, il paziente riceve questa sua descrizione e ci si immerge e quindi vibra sulla stessa frequenza. E allora se lo sciamano gli sta raccontando che può guarire perché ha fatto delle operazioni, perché ha visto delle cose, eccetera, eccetera, quel paziente guarirà. Ed è una guarigione che è sia fisica che spirituale, prima di tutto è spirituale, poi diviene anche fisica. Io vorrei fare un esempio che vi ho già fatto, ve lo ricordo. Nei Vangeli canonici il miracolo di, del Cristo uh, sulla donna, il famoso miracolo in cui Cristo dice vai donna, la tua fede ti ha guarita, è descritto in due maniere diverse scusate, in una maniera eh, in Marco e in tre maniere eh, molto più succinte negli altri tre evangelisti. A titolo di esempio in Matteo è così, ed ecco una donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni gli si accostò e gli toccò il lembo della sua veste perché diceva tra sé se riuscirò anche solo a toccare la tua veste sarò guarita. Gesù, voltato, si vedutela le disse, Fatti animo figliola, il tuo fede ti ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. Marco lo descrive in maniera molto più puntuale. <ride> Vediamo. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni, aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando.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 E i suoi discepoli gli dicevano, non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici chi mi ha toccato? Ma egli si guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi. E gli disse tutta la verità, ma egli le disse, figliola, la fede ti ha guarita, vai in pace e si, si guarita dal tuo male. Come vedete qui una particolarità eh, che potete già leggere, eh, non è un miracolo volitivo di Gesù. Gesù non ha imposto le mani alla donna, e ha detto ora sei guarita, ma ha sentito una potenza che usciva da lui. E allora, vediamo se possiamo interpretarlo in maniera, diciamo così, inusuale. C'è un'apparecchiatura, le prime radio, le radio a galena, non avevano un'alimentazione elettrica, come funzionavano? Il segnale, il segnale, che era un segnale piuttosto potente, eh, provocato da dei trasmettitori rudimentali ma potenti, eh, portava un'energia un che veniva trasformata con eh, alcune bobine che vedete lì a sinistra in una differenza di potenziale. Si poteva sintonizzare con un condensatore variabile particolare fatto con un cristallo di galena. Una, una trasmittente, quindi la, la portante di quella trasmittente, la potenza di quella trasmittente si trasformava in differenza di potenziale che faceva muovere le, cuffie, diciamo, le membrane della cuffia dove c'era l'ascoltatore. Ovviamente si, erano trasmettitori rudimentali, ricevitori rudimentali e si andava a sentire più che altro un segnale morse. E qui vedete un. Un esempio di queste radio costruito durante la guerra in emergenza eh, usando una lametta da barba come condensatore come per sintonizzare la trasmissione. Quindi qui non c'è alimentazione elettrica, e la differenza di potenziale viene data semplicemente dalla potenza che è insita nel trasmittente. E allora interpretiamo questo, questo miracolo del Vangelo. Analogamente. In Marco, come in una radio a galena, Gesù è la trasmittente, cioè il canale energetico sottile dalla quale esce la potenza, perché la, lui è una trasmittente che ha un'antenna collegata con Dio padre, è anche, è anche Dio, oltre a essere uomo. E quindi partecipa eh, tramite la sua natura divina della potenza che racchiude, eh, di quella potenza del Padre che racchiude quantisticamente tutte le frequenze possibili in sovrapposizione di stati. Sapete che in meccanica quantistica eh, tutti gli stati sono copresenti, tutti gli stati che un sistema può assumere sono contemporaneamente presenti. E eh, che succede? Un, la donna ha questo effetto di guarigione, perché si è sintonizzata grazie alla sua fede, cioè un intento perfettamente allineato sulla frequenza di guarigione, sulla frequenza della sua guarigione che è un campo di forza informazionale che a lei è necessaria, perché le due frequenze hanno la medesima fase e crede talmente che toccando la veste di Gesù può guarire, che si sintonizza con quella possibilità dove, che esiste in Dio Padre, che è totipotente, in quella possibilità dove lei sarà guarita. E quindi queste due frequenze vanno in assonanza, ma in assonanza avviene questo fenomeno che si chiama in fisica quantistica il collasso della funzione d'onda, e quindi la potenza quantistica si fissa in un unico stato, dalla sovrapposizione di stati che aveva prima, e quello stato emette nella sola frequenza di guarigione richiesta dalla donna. Quindi quando Gesù dice, vai donna, la tua fede ti ha salvata, constata, constata che è avvenuto un miracolo, non un miracolo volitivo, ma un miracolo del quale lui è stato semplicemente il canale. E allora questo può spiegare come mai, come mai uno sciamano trae questo potere proprio da quella che è la... Uh, la potenza che è insita nella natura, la natura in tutti i suoi aspetti, nei campi sottili della natura, che possiamo chiamare akasha, che possiamo chiamare divinità, chiamiamola come vogliamo, o energia superiore, però esiste ed esiste in tutti gli stati possibili. Quali sono le, mh, le cause del disequilibrio? No? Per esempio, eh, rabbia, sofferenza, eh, sensi di colpa, eventi traumatici, eh, eventi traumatici risalenti anche a vite passate, no? eh, frustrazione, ci costringono a restare sintonizzati su delle idee nefaste, su visioni perdenti e frustranti. Quindi, anche se noi volessimo eh, pregare per ottenere qualche cosa, come dicevamo prima nella scuola eh, spirituale russa, andare in emergenza e chiedere un intervento delle forze superiori per l'emergenza che stiamo vivendo. Come dobbiamo pregare? Dobbiamo pregare secondo l'antico modo di pregare che si trova, si trova in, molti, in molti autori, eh, ma si trova anche negli sciamani Pelle Rossa che io ho frequentato, eh, quando uno sciamano Pelle Rossa eh, fa la danza, la cosiddetta danza della pioggia, non sta pregando per la pioggia, sta pregando la pioggia. Cioè lui si vede bagnato, coi piedi nel fango, con la terra riarsa che comincia a riprendere, a riprendere vita, perché è già piovuto. E questa sua capacità di sintonizzarsi sul fatto che è già piovuto causa quello che dicevamo prima, il collasso della funzione d'onda sulla possibilità che piova, su una delle possibilità quantistiche che piova in quel punto, e in quel momento, ed in effetti pioverà. E allora bisogna pregare senza avere il minimo dubbio, perché pregare per ottenere significa avere una dissonanza di base che è la paura di non ottenere. E quindi non siete perfettamente sintonizzati su quell'evento che voi volete che accada. E quindi non potete provocare il collasso della funzione d'onda e quel evento non esiste. Ma c'è una cosa interessante queste nella nella, nella diestesia sciama, nella, diciamo così, filosofia sciamanica che poi diventa la diestesia tutte queste ehm, vibrazioni negative che abbiamo visto prima no, sono considerate dagli sciamani degli spiriti spiriti adirati spiriti adirati e quindi mh, diciamo così eh, tendenzialmente eh, contrari ma che in realtà hanno solo bisogno di essere pacificati sono fonti di paure, di ansia e di angoscia, ma vanno guariti. E guarire o pacificare le immagini è una potente azione sciamanica che è capace di cambiare il corso della vita di una persona e quindi di guarirla. Come? Qui è una citazione che mi fece un un occultista molto bravo, mi diceva appunto guarda che non credere, io lo stavo interpellando proprio a proposito della magia nera, dei rituali satanici eccetera lui mi disse ma guarda che non credere che siano cose potentissime e deleterie, fate, fai e fate ben di peggio tu tutte le volte che alimenti la tua mente con pensieri di rabbia, di paura di odio, di vendetta, di rancore, di invidia, di maldicenza quando persegui le tue remunerazioni personali ponendo il tuo ego al di sopra di tutti e di tutto. In questo consiste l'evocare il male e farlo camminare tra di noi. Sono questi pensieri e azioni che contribuiscono ad alimentare la credenza in una realtà negativa, della quale ti senti vittima e dalla quale ritieni di doverti difendere, mentre invece sei tu che la crei. E allora una delle, delle tecniche sciamaniche è questa pacificazione degli spiriti adirati. Perché? Eh, bisognerà prima chiaramente vedere nel campo energetico delle persone bisognose di aiuto questa presenza dello spirito perturbato che gli sta causando il disequilibrio, quindi la malattia, il disagio, il problema. Bisogna pacificare lo spirito per prima cosa e tutto il resto verrà da sé. Non bisogna mai avere paura degli spiriti perturbati, anche se dovessero apparire come cose tremende, no? fredde, gelide, tremendamente adirate e disperate, perché con questa tecnica, qui, questa affermazione della stella, purtroppo non si vede bene nella slide, eh? la stella è fatta da queste cinque punte, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo ho fede in te, molto simile all'oponopono, come vedete la tecnica dell'oponopono. Basta fare questa affermazione per attirare la loro attenzione che si muta in benevola perché gli spiriti perturbati sono in realtà delle creature tremendamente affamate e il cibo che li sfama è l'attenzione consapevole e soprattutto l'amore. E quindi bisogna ricordare che l'amore vince sempre e non avere mai paura. Eh, questa pacificazione degli spiriti eh, eh, adirati è molto simile per esempio, alla ricerca dell'alleato, così come la descrive Castaneda nei suoi, nei suoi libri. Questa ricerca dell'alleato, che è comunque un qualcosa che fa paura, è comunque un qualcosa che va affrontato, ma crea dei grossi problemi all'apprendista stregone che deve affrontare questo alleato, in realtà se in questa, in questa battaglia, lui riesce a cogliere questi aspetti cioè a farsi un amico a farsi un amico tramite appunto l'amore in castaneda è più sfumata questa, questa, questa diciamo così di parola amore però riesce a farsi un amico e in qualche maniera incorpora il suo potere quindi lo spirito adirato una volta che è stato, che è stato calmato che è stato amato e quindi si muta in uno spirito alleato alleato è conferisce il suo potere allo sciamano. Uno degli esponenti di questa scuola di radiestratia sciamanica, famosissimo, è Raymond Grace. Raymond Grace dice delle cose apparentemente curiose, ma sono molto efficaci i suoi metodi. Lui dice, qualunque cosa noi facciamo per migliorare la situazione nostra, dei nostri vicini o della nostra città, è un atto di gentilezza ed è convinto che nessun atto di gentilezza per quanto piccolo possa essere va perduto perché tutte le nostre cose i nostri pensieri sono composti di energia e quindi gli eventi futuri sono composti da pensieri non ancora materializzati se li materializziamo ovviamente ci stiamo sintonizzando perfettamente con quel pensiero che esiste nelle possibilità quantistiche del del cosiddetto futuro quando ci sintonizziamo perfettamente su questa energia, noi facciamo realizzare l'evento e quindi, se eh, usiamo nel modo giusto, possiamo cambiare l'energia intorno a noi e quindi il nostro futuro. E viene fatto questo semplicemente per mezzo della nostra mente, soprattutto focalizzando il nostro intento. Dice Raymond Grace e Ha fatto dei protocolli, ha fatto dei protocolli che, sono, che sono molto interessanti. Adesso, ne vediamo uno. La cosa importante è che per le monvestre tutto è energia, Ma sappiamo benissimo che è così. Tutto il mondo visibile, la materia, è, è fatta di energia e la mente umana è in grado di dirigere l'energia e di conseguenza può influenzare la materia e il mondo visibile, sempre collegandosi con i piani sottili. Quindi in qualche maniera materializzando nel mondo visibile quello che c'è nei piani sottili. E, Genericamente ci sono dei preliminari, dei preliminari e poi tutta una serie di trattamenti di n entità. Ve, vi dico rapidamente come è fatto un, un protocollo di Raymond Grace. Bisogna definire un progetto, cioè la cosa che vuoi ripulire ed energizzare. Può essere qualsiasi cosa, una casa, una persona, quindi può essere anche una persona in stato di disequilibrio va misurata l'energia di questo progetto. Il progetto può essere, voglio far passare il raffreddore a Giovannino, come dico sempre io. Quindi si scrive questa cosa, questo progetto va definito, va scritto nei particolari, nei maggiori particolari possibili, e va misurato, va misurato radiestesicamente con per esempio una scala Boris. e da qualche parte si annota la misurazione iniziale. A questo punto si eh, controlla se ci sono energie negative e possono essere dappertutto energie negative, possono essere dentro gli animali, possono essere nel sito dove ci si trova, eccetera. Anche questo qui si controlla con eh, il pendolo, ottenendo dei sì o dei no. Ci sono tabulate queste, queste energie negative e possiamo noi farci direttamente la nostra scala di domande. E nel pendolo come al solito usando il pendolo il eh, pendolo, eh, pendolo che si muove che si muove in senso orario è un, un, invio, un invio di energia il pendolo che si muove in senso antiorario è un estrarre l'energia nelle operazioni che si fanno col pendolo di Raymond Grace e, scusate con, con i protocolli di Raymond Grace il pendolo va vi faccio vedere, quando si compie l'operazione il pendolo va prima messo, prima messo in moto lo sto facendo in senso anti-orario e poi lasciato, lasciato andare per conto suo finché non si ferma perché diciamo l'energia iniziale viene imposta dal, dal diestesista ma il pendolo poi si comporta su, rispetto alla domanda che è stata fatta quindi se noi abbiamo un elenco di ehm, entità negative, su ogni entità negativa, noi diciamo c'è questa entità negativa, se la risposta è sì, noi la trattiamo colpendo in maniera antioraria, in modo da estrarre questa, questa energia. Ma non solo. Bisogna coinvolgere in questo progetto una guida spirituale ognuno di noi ha una sua guida spirituale può avere un animale guida come dice di pelle rossa può avere un alleato come in castaneda può avere un maestro asceso qualsiasi cosa volete anche la stessa divinità invocando la stessa divinità bisogna chiedere aiuto a questa guida spirituale se vuole darci una mano in questo progetto ottenuto questo assenso della guida spirituale eh, a questo punto si chiede alla guida l'aiuto per eliminare le eventuali entità negative presenti. E quindi a questo punto si fa tutta una serie di operazioni in questa maniera. Si dice alla uh, guida spirituale aiutami a eliminare queste entità negative eh, mandandole eh, con una terapia adeguata nel luogo adeguato per loro in modo che possano ritornare in equilibrio nel regno dove bene che vadano non ci interessa quale sia devono essere riportate alla loro, alla loro fonte primigenia non dove stanno in questo momento e a questo punto, a questo punto si fa appunto girare il pendolo in, si mette in moto il pendolo in senso antiorale lo si lascia girare finché non ha finito dopodiché si passa qui sono entità negative generiche dopodiché si passa a forze demoniache. Un elenco piuttosto lungo, io sto parlando di un protocollo semplificato, quello, quello normale è molto più lungo. Anche qui, se ci sono forze demoniache, quindi all'interrogazione il pendolo risponde affermativamente. Bisogna chiamare questi spiriti aiutanti. A questo punto, non è più solo la guida, ma ci sono anche gli spiriti aiutanti che sono, eh, diciamo così, nient'altro che gli alleati di cui discutevamo prima o gli spiriti che sono stati, gli spiriti perturbati che sono stati placati. E, anche loro gli si chiede, volete essere coinvolti nel mio progetto? Se danno l'assenso, con la stessa procedura si chiede a questi spiriti aiutanti di prendere queste forze demoniache e collocarle nel regno dove è bene che esse siano, in modo che non possano più tornare. E anche qui il pendolo verrà messo in moto in senso antiorario orario che stiamo estraendo, e questa energia deve essere estratta da quel luogo e mandata, e mandata nel luogo dove deve andare. Dopodiché si passa ai poltergeist. Sapete, i poltergeist sono questi spiritelli, e anche qui si chiede agli spiriti aiutanti di mandarli dove devono andare, sempre mettendo il moto il pendolo in senso anti-orario. Poi ci possono essere dei modelli energetici negativi. Stessa procedura. I modelli energetici negativi sono i pensieri, le credenze, le memorie, le paure, tutta quella lista che abbiamo visto prima, nella, nella slide, nel, in un paio di slide fa. E a questo punto sono, sono tutte, tutte energie negative che influenzano negativamente il nostro progetto. E anche loro devono essere spostate. E anche lì si chiede di spostarle con la rotazione antioraria del pendolo. Dopodiché si è creato in qualche maniera un vuoto e allora eh, bisogna eh, far girare il pendolo in senso orario questa volta perché bisogna immettere dell'energia positiva in questo vuoto che si è creato dalla sparizione di tutte queste energie negative poltergeist, forze demoniache eccetera eccetera ci potrebbero essere eventuali fatture no? malefici anche qui allora antiorario perché bisogna estrarle e portarle via forme pensiero negative ed regole negative rotazione antiorario via stress geopatici si trattano anche di stress geopatici con la stessa, con la stessa procedura antiorario quando si estrae tutte queste cose negative è sempre una rotazione antiorario eh, spirito dei sentimenti non benefici forza vitale Cambiare le frequenze di tutte le intelligenze sopravvissute e di tutte le intelligenze che sono in grado di riprodursi degli spiriti non benefici presenti nel progetto. Come vedete è molto analitico, anche se è semplificato. Anche qui procedimento anti-orario. Cambiare le frequenze negative delle persone, delle famiglie, delle case, eccetera, che sono coinvolte nel progetto, laddove ci siano. Neutralizzare gli effetti negativi della coscienza di massa, perché anche qui è l'egregola della conoscenza di massa che potrebbe avere influenza in questo progetto ah, sempre antiorario qui eh? a questo punto bisogna chiedere che il progetto che le persone coinvolte tutto quello che coinvolto nel progetto venga portato a un livello di equilibrio e di armonia totale è quello che dicevamo prima potrebbe, essere, potrebbe trattarsi anche di una guarigione cioè di un riequilibrio energetico e questa volta allora il pendolo viene messo in moto in senso orario che deve caricare questa energia positiva. Bisogna tagliare... Ed eliminare ogni cordone psichico che affligga il progetto, le persone le cose coinvolte, senso anti-orario. Questo è importante, il cordone psichico sono le cosiddette rimanenze energetiche, perché voi sapete che siamo collegati comunque a tutti i nostri atti a tutte le persone che abbiamo incontrato da dei legami energetici. Questo è molto importante. Eh, tagliarlo, perché un legame energetico di questo genere non sempre non sempre ci porta energia benefica, anzi, quasi sempre ci sottrae energia, e quindi è bene che venga tagliato. E in questo caso siamo sempre con un movimento az. Proteggiamo con i guardiani del corpo spirituale il progetto. Ci sono dei guardiani del corpo spirituale che devono essere messi a guardia del progetto, protezione oraria. E a questo punto si visualizza una grande sfera di luce dorata, che si pone intorno a sé, la pone intorno a sé il radiasterista che sta facendo questa operazione, e ad ogni battito del cuore si visualizza quest'onda che si amplifica sempre più. Si amplifica sempre più e ogni amplificazione di quest'onda di luce dorata è una protezione maggiore e quindi bisogna metterci dentro una forma pensiero di quello che vogliamo che sia eh, protetto. Noi dobbiamo essere protetti da qualsiasi influenza negativa, qualsiasi essa possa essere. Pensiamo a tutto quello da cui vogliamo essere protetti. A questo punto, a questo punto si chiede al pendolo di disegnare nell'aria il fiore della vita, il fiore della vita che è questo simbolo di protezione generale, di conclusione di questo processo. Si chiede nuovamente che tutta l'energia, sia quella della diestesia sia quella del progetto, venga portata al massimo livello possibile e anche qui si fa girare il pendolo in senso orario. A questo punto si può misurare il nuovo livello energetico del progetto. L'avevamo misurato all'inizio, lo misuriamo ancora. Se effettivamente l'operazione è riuscita, il livello energetico sarà molto maggiore se il livello è molto maggiore siamo riusciti nel nostro intento dobbiamo ringraziare le guide dobbiamo ringraziare gli spiriti aiutanti dobbiamo ringraziare l'energia generale che ci ha consentito di fare questo e possiamo chiudere, chiudere il protocollo come vedete come vedete in tutte le tradizioni che abbiamo esaminato sia sciamanica sia spirituale ma anche dei iniziani è molto importante è molto importante il, la centratura del, del radiestesista e quindi la sua capacità di contatto con le energie superiori. Lo sciamano fa dei, dei percorsi particolari per ottenere, ottenere questa energia. Una persona normale può fare meditazione, può soprattutto cercare di essere il più neutro possibile e quindi di vibrare su un livello, su un livello vibrazionale più elevato del comune ma essere completamente vuoto quindi avere fatto una serie di operazioni tipo la destrutturazione dell'ego non esattamente facili ma possibili, possibili se ci si dedica con, con spirito puro con spirito puro con dedizione con allenamento e con disciplina bene penso che per questa sera abbiamo concluso è un altro piano, è un altro piano della diestesia medicale, è un piano che coinvolge più le energie sottili, ma anche il piano che abbiamo esaminato la volta scorsa sul cioè piano più fisico è comunque interrelato con le energie sottili e sono quelle che dobbiamo cercare di manovrare in maniera corretta per averne il massimo beneficio possibile. Vi ringrazio tutti, e vi aspetto ringrazio soprattutto Anna ed Enrico che mi ospitano e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti e buonasera.